Freelance camp è relazioni, solidarietà, futuro. Freelance camp è sempre più network. Freelance camp è fare questo video sempre in ritardo per i video che mi vogliono benissimo per questo motivo. E adesso dovrei rimanere così, o tipo così, per 5 secondi non sono capace. Freelance Camp è un viaggio di pellegrini, di smart worker, che provengono da sentieri di terre vicine e lontane, un'occasione di riflessione e di crescita personale interiore e una condivisione di uno stato mentale dell'anima. È un'occasione importante da vivere. Freelance Camp è un evento imperdibile. È un posto familiare dove si sta bene, ci sono delle persone disponibili.